Amici, per la Can challenge il video deve essere fatto così. Prima lo faccio e poi vi parlo di alcune cose che ho visto. Dovete essere lo specchio. Quindi ogni cosa che sto facendo dovete farla identica. Allora vale il sistema dei. Mascherina. Non si vede una mazza. Fate la prova. Un mazzo di carte completamente regolare. Ma non dovete mescolare a viso aperto. No. Il miscuglio sarà... Coperto, Ma prima di fare tutti i miscugli dovrete dire una carta che non si trova né sopra né sotto. Io dico asso di cuori, ace of hearts, ok? Spero che si veda asso di cuori. Non si trova sopra e non si trova sotto, ok? Almeno speriamo. Ora, miscuglio, ma prima di mescolare dite il numero, quindi asso di cuori, numero 18. 1, 8, 18, ok? Bene, ora guardate, mescoliamo. Primo miscuglio, sono tre miscugli. Secondo miscuglio, terzo miscuglio, pulito, tagliare. E ora il miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 asso di cuori questo è quello che io voglio vedere identico e allora tu hai il sistema dei sogni, sistema dei Ok amico, io aspetto la sfida